ciao e benvenuti a un nuovo video Sì, sono ancora qui la cosa ci sta scappando un pochino di mano secondo me quindi a questo punto ed me ne ho parlato già in video precedenti ma devo davvero trovare un'idea per fare uno sfondo a questo mobile perché ho già capito che staremo qui molto spesso ed è a questo punto ditemi se avete idee per lo lo sfondo sarei curiosa di saperlo ma oggi andiamo a vedere la collezione Disney di Essence allora Essence e Catrice hanno fatto delle collaborazioni assieme con eh, Disney quindi con tutte le principesse Disney ed eh, no quando l'ho visto ho detto no deve essere mia e sì questa qua l'ho presa io e ho preso tutto quello che ho trovato <ride> quindi ed è eh, le palette adesso ve le mostro di rapperonzolo che è così tanto dopo le andiamo a sbocciare quindi di Jasmine e di Mulan ok e poi ho trovato tre pennelli solo loro tre e ho detto no li devo prendere assolutamente e in questo caso ho trovato così li apro anche il pennello da viso io i pennelli della Essence li adoro è inutile dirvelo questo è di Mulan cioè, qui simbolino, ma i pennelli di Essence sono a mio avviso spettacolari. Li rimetto dentro un attimo perché poi li butto nella borsa che ho. Ho trovato anche quelli: aspettate, se no se mi cadono le palette. Non è una cosa di questo mondo. Quello di Jasmine, eccolo qui. Quindi, tutti e tre. Quello di Jasmine è un pennello da sfumatura ed è quando li ho visti ho detto, tanto perché mi piacciono i pennelli delle collaborazioni e questo di rapper e poi dopo perché sono ottimi e anche belli ok adesso muniamo se non sapriva sotto magari perché li stavo rimettendo nel a ah, allora c'è qualcosa che non va ho perso il tappino per metterlo sopra no, ok, eccolo qui Bo. perché sto mettendo tutto nella borsa lì sì, devo proprio attrezzarmi di più qui ammoniamoci di salviettine stoccanti ed andiamo a sbocciare le palette partiamo a caso partiamo con quella di eh, Mulan eccola qua, molto bellina bello anche che abbia i dettagli in glitter in, in rilievo è fatta così. Ha lo specchio che possiamo girare. E la palette è questa. Come si fa a togliere la plastica? Ah, è proprio incollata. Bello, bello il fatto che sia incollata in modo che davvero la palette si protegga. Ecco fatta! Molto bella questa cosa. Ok, andiamo a vedere. Ci sono dei colori classici. Allora, il bello di queste luci è un po' che sono più buie e tutto quanto, ma i colori sono fedeli. È una cosa che ci piace. Allora, ah, hanno proprio i nomi del, del film, bello. Allora, Mushu. Courageous. Belli che alcuni sono disegnati. Noralf. e poi c'è questa stellina stellina dorata bello, un po' piccino e andiamo polverosi alcuni sono un po' polverosi ma carini potevo già attrezzarmi con una bella salviettina allora se alla fine del video non mi è caduta neanche una palette penso che mi faranno santa ma non pensiamoci adesso ok, poi andiamo avanti perché qui c'è qualcosa che mi intriga perché abbiamo questo questo che è un doppio colore bello gli opachi sono un po' polverosi ve lo dico subito gli opachi sono un po' polverosi però hanno una bella scrivenza allora questo, il secondo che poi è questo qui è quello doppio bellissimo bellissimo perché è grigio metallizzato con questi dettagli molto bello I, gli opachi sono i più polverosi ma ci sta cioè, allora, uno due tre 4 5 in questo caso è metallizzato e mi resta la stellina finale bello questo cos'è? Qual è questo? Dragon è stupendo. Questo bellissimo! ve lo ripeto così si vede meglio poi pacco ok, puliamo vi faccio vedere la stellina finale che è questa la metto qui allora, devo dire che sono ehm, pigmentati sì, alcuni sono bellissimi, ad esempio abbiamo guardate, non neanche tanto no, neanche tanto, gli opachi sono un po' polverosi, abbiamo questo e Dragon, questi due che sono qualcosa di fenomenale. Gli opachi sono belli scriventi, magari... no, si sfumano anche bene, si sono sfumati anche bene senza perdere troppa intensità, c'è una buona scelta colori, belli, caldi ovviamente, sono tutti caldi, ma bella, bella scelta colori che sinceramente mi è piaciuta davvero ma siamo solo alla prima questa era Mulan andiamo a, a così a caso a Jasmine che è lei ok che okay, dovrebbe essere completamente un altro completamente sì ma vedo sempre togliamo perché fa riflesso prepararsi prima no Vedo sempre, in questo caso altri colori, ma che c'è secondo me questo, forse Arabian Night Freedom e c'è sempre uno doppio. Quindi c'è sempre un po' questa scelta. Allora partiamo, e certo, qui ci sono più shimmer e meno opachi. Quindi dovrebbe essere, ecco, partiamo bene perché questo è il tripudio alla polvere. E la stellina opaca allora il primo che adesso vi rimostrerò mi sembrano più bella questo e la stella è bella ma poco pimentata riproviamo no è che ne avevo preso poco scusate <ride> diciamo le cose come stanno il primo che adesso vi mostro mi sembra più un glitter pressato quindi da stare attenti a prenderlo oppure prenderlo solo con il dito però per adesso, adesso la scelta colori è qualcosa di spettacolare ok andiamo avanti abbiamo detto rabbia night effettivamente così sembra bella e l'ultimo è sembrano belli ma adesso li proviamo uh. eh sì eh sì Cioè li vedete riflessi perché sono luce? Eh sì! Sono Arabian Night e Speckless. Questi due sono spettacolari. Adesso ci ripuliamo ancora e andiamo con il doppio ombretto, quello doppio. Quindi in questo caso questo. Trust. Molto bello, molto bello. Questi particolari sono davvero molto belli. E poi concludiamo, quindi un altro pacco. Questo Freedom, che era quello che mi ispirava, vediamo. Ok. Le stelline sono colori quasi gessati, particolari. Allora, le stelline sono questo azzurro che vedete e l'altro è questo viola. Particolari, cioè sono proprio pigmenti. Alla fine, quello che mi ispirava, sì, mi ispira effettivamente, ma è molto polveroso. Molto, molto polveroso. Gli, gli opachi, ok. Allora, belli i colori, molto belli. Le stelline sono, boh, sono stupendi, secondo me, per la rima sotto che si chiama inferiore poi non sotto o per dettagli a questo punto mh, ci sta molto pigmentati non abbiamo provato la scorrevolenza scorrevole allora si sfumano molto bene quelli shimmer sono spettacolari un po' polverosi più i shimmer che gli opachi in questo caso togliamo bene i glitter perché dobbiamo andare con l'ultima palette però vi ricordo che sono palette da neanche 10 euro cioè vengono meno o più 9,90 o 12,90? adesso c'ho il dubbio adesso c'ho il dubbio ma che comunque sono belle allora ok siamo pulite, devo capire perché questo ciuffo continua a starmi qua, che io non lo sopporto. Prepariamoci con un'altra sogliettina perché sappiamo già che ci servirà e andiamo con l'ultima palette che è quella di Raperonzolo comunque le grafiche sono stupende io credo che se finirò le palette oppure le butterò perché saranno scadute tra qualche anno io non ne posso più ok, terrò queste queste grafiche perché ho il microfono che mi va a catturare i capelli ecco e mi danno un po' fastidio se non si è capito allora, queste sono più sui toni caldi ok però ci potrebbe dare soddisfazione. E in questo caso ne abbiamo due, con due colori, ma proviamo. Ecco, il primo è un gesso puro. E proviamo con l'ultima stellina. Ok... è molto particolare ha un sotto sembra un aspettate floating light sembra un bianco ma una volta applicato ha un sottotono guardate ha un sottotono rosa dual chrome bellissimo gli altri colori che mi piacciono sono Pascal e Flin che sono un pochino polverosi ma belli, molto belli pigmentati. Andiamo adesso a vedere questo doppio. Poi andiamo avanti. Mm -hmm il doppio lo mettiamo qui bello bello bello bello bello bello bello andiamo avanti con gli altri ok questo è bello ma molto polveroso ve l'ho già detto che sono polverosi così eh guardavo dove sono arrivata ok, adesso andiamo a fare anche l'altro doppio pulisco bene, ecco vi, vi segnalo una cosa da prima, vi ricordate che prima abbiamo fatto la stellina di Jasmine, quella blu ho il pollice verde non va via, neanche quelle salviettine ve attenzione a mettere sotto un altro ombretto perché sono a macchia cosa da tenere molto in considerazione andiamo avanti con Allora, questo è il secondo duo, molto luminoso. Indovinate come sono gli opachi? Polverosi! <ride> Finiamo con gli ultimi due, bella però, è un caldo ma sul tono del rosa e bronzo, quindi è anche bella. E l'ultima stellina. Se la prima ci ha dato grande soddisfazioni, vediamo la seconda, i colori vanno agli ultimi due. Mi metto qui ci ha dato più soddisfazioni la prima stellina, ma devo dire sono questi due che a fatta tanto riflesso perché sono lucidi, cioè lu eh, luce è una cosa particolare. Sono belli, sono davvero belli. Ecco, l'unica cosa che devo che voi vedere mescolando i pigmenti vanno a sparire quindi secondo me sono solamente nella parte superiore non su tutto il prodotto eh, su tutta la cialda però ok potevo aspettarmi qualcosa di meglio sì ma la scelta colori è bella è bella si possono fare tanti make up ehm, alcuni colori davvero particolari mi piace sinceramente mi piace a questo punto mentre io mi pulisco e cerco di pulirmi e cerco di rimuovere il blu dal mio pollice azzurro non vi dico come sono messi i pantaloni Le. ok il pollice resta blu comunque non facciamo domande e niente fatemi sapere se questa collezione vi è piaciuta si è intrigato io l'ho trovata poco fa in negozio è uscita da un po' ma l'ho trovata poco fa quindi sapete che in italia poi le collezioni arrivano sempre dopo da prima si poteva prendere su dei de siti tedeschi tipo cosmetic for less o altri però ho dovuto aspettare che arrivasse in italia non mi ricordo se online c'era prima mi l'ho trovata nel negozio fisico quindi ci sta e niente per voi è tutto, fatemi sapere adesso cosa ne pensate di queste palette, di questa collezione. Ci anche altri prodotti, ma non li ho trovati. Per me invece chiudo questo video, mi finisco di pulire e registro quello della parte con Catrice, sempre delle collezioni Disney. E alla prossima, ciao!